Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questo spazio straordinario di Faris Talks. Faris Talk, ricordiamo, è uno spazio di conversazione e dialogo che Family Relationship International School, nel suo acronimo Faris, mette a disposizione per seguire e per approfondire quelli che sono i temi della famiglia. Naturalmente in queste settimane così drammatiche, così difficili, eh, noi non possiamo che eh, affrontare anche il tema eh, dell'Ucraina, il tema di ciò che sta accadendo, non soltanto in Ucraina ma nel mondo, perché naturalmente la questione riguarda tutta la fraternità umana e eh, sappiamo che naturalmente sono ore drammatiche. Proprio ieri eh, il Premier Draghi riferiva nell'ambito di una question time quelle che erano le cifre aggiornate a ieri l'ingresso di 12.000 donne, 2.200 uomini, 9.700 bambini naturalmente da più parti e da più voci comprese il premio Draghi abbiamo sottolineato e stiamo sottolineando quella che è l'importanza di una convergenza dei coordinamenti a tutti i livelli perché possa esserci un allineamento, un'efficacia e un'efficienza degli aiuti, una tracciabilità naturalmente degli stessi nel momento in cui anche si deve tutelare soprattutto quello che è la situazione eh, dei eh, bambini, delle bambine eh, che sono la voce più in difesa, naturalmente come in, in tutte le di occasioni in tutte le guerre in particolar modo. Questa sera vogliamo eh, parlare eh, appunto con un ospite davvero eh, eccezionale, con una speciale testimonianza. Non dorme da due settimane, la sua lingua madre non è l'italiano per cui la scuserete ma vi assicuro che parla un italiano perfetto se dovesse esserci qualche diciamo, il eh, vocabolo eh, non proprio eh, conosciuto, ma impareremo a conoscerlo eh, insieme a lei, eh, Stella Vaslujan, direttrice di Aibi Moldova, a lei vorrei dare appunto il nostro benvenuto. Buonasera Stella, grazie davvero del tuo tempo perché sappiamo essere un momento molto, molto concitato in Moldova e per cui insomma ti ringraziamo dello spazio e del tempo che, che ci dedichi. Buonasera e grazie per te. Grazie. grazie, grazie davvero. Vogliamo ricordare molto brevemente, sarà appunto un, un dialogo molto eh, succinto ed essenziale, ti promettiamo per non distoglierti dai tuoi eh, impegni. Ricordiamo che AIBI Moldova appunto, è attiva dal 1999 e naturalmente come in tutti i territori in cui eh, l'associazione è presente eh, punta naturalmente a quello che è il supporto dei bambini e delle bambine fuori dalla famiglia, sui territori, al supporto appunto anche dei servizi uh, a loro favore proprio per uh, l'infrastrutturazione sociale, no? un termine che uh, spesso si utilizza affinché appunto uh, le, le, le, le, gli stessi territori possano essere in grado di accogliere i bambini. Naturalmente nel corso di 20 anni oltre, di impegno, tutto questo è stato portato avanti a più livelli, dagli interventi all'interno dei cosiddetti internet orfanotrofi, a livello di dialogo con le istituzioni, poi un giorno Stella arriva il 24 febbraio e arriva la guerra. Da questo punto di vista volevo chiederti come sta cambiando appunto in Moldova il mondo intorno a te, come vi siete preparati e cosa state facendo per affrontare questo momento così difficile. Grazie Marzia infatti eh, ci siamo svegliati tutti il 24 di febbraio come sempre guardando il telegiornale eh, scopriamo la brutta notizia che i nostri vicini ucraini sono colpiti da, dalla guerra ovviamente il primo pensiero che abbiamo fatto che può sembrare anche un po' egoistico però abbiamo pensato e se arrivano anche a noi poi guardando per la finestra vedendo che il nostro cielo era comunque ancora chiaro abbiamo pensato vabbè per adesso non arriva vediamo cosa possiamo fare per i nostri vicini e dunque eh, ci siamo preoccupati eh, abbiamo iniziato a pensare come possiamo aiutare cosa possiamo fare per loro sicuramente eh, i primi giorni eh, eravamo tutti presi dall'ansia dalla paura eh, perché sono delle situazioni che finora non abbiamo mai vissuto ovviamente non sapevamo cosa fare però vedendo tutta quella gente che continuava ad arrivare in fuga dalla guerra abbiamo pensato vabbè, noi per adesso stiamo bene cerchiamo di dare una mano a chi ha dovuto lasciare la casa a chi ha dovuto lasciare la famiglia il marito e tutto quello che è riuscito a guadagnare durante una, una vita e così è cambiato tutto in questo paese, che seppur piccolo eh, abbiamo riscoperto un grande cuore eh, del popolo moldavo, abbiamo iniziato ad accogliere i profughi dal, dall'Ucraina, dunque tutta la nostra vita è cambiata al 360 gradi. E tu sei stata proprio appunto la prima accoglienza di Aibi no? alle frontiere, come è iniziato questo percorso, come, quali sono stati <ride> i primi passi, Stella sì, infatti, quando abbiamo visto le, le lunghissime file di, di persone, ma anche di macchine che eh, stavano lì ad aspettare per poter uscire dal paese dal, dall'Ucraina per poter entrare eh, in Moldova, ci siamo resi conto che loro stavano lì per, per ore. Ma parli, parliamo di 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore: stare lì ad aspettare anche di notte, anche sotto la pioggia, anche sotto la neve perché ricordiamoci siamo in pieno inverno, abbiamo pensato che, eh, quel, che quel poco che possiamo fare in quel momento era di portare qualcosa di caldo ma eh, in termini di cibo, dunque abbiamo portato le nostre tradizionali, eh, tradizionali placinte che sono un tipo di focaccia eh, ripiene o di verde o di patate o di, di formaggio eh, che sono state apprezzatissime lì in Dogana ehm, e Poi l'impatto per noi è stato durissimo perché eh, seppur noi eh, andavamo lì, eh, facevamo eh, sui 200 km da Kisno fino alla dogana di, di Palanca, poi andavamo lì a distribuire ovviamente gratuitamente tutto, la gente, alcuni eh, non la volevano prendere perché pensavano di dover pagare. Poi quando noi spiegavamo che no, ma non dovete pagare nulla, eh, prendete e mangiate insieme ai vostri bambini, Uh, piangevano piangevano e chiedevano ma voi siete adesso sul territorio ucraino e voi siete dei moldavi ma come mai ci date questa mano come mai ci state aiutando poi c'è stato, stato un momento in cui un bambino che stava in una macchina ci ha chiesto ma qual è l'occasione perché ci state distribuendo tutto questo e perché sono stato bravo ho fatto il bravo in macchina e non ho fatto casini ai miei genitori per arrivare qua è stato veramente un impatto molto forte. Tu hai citato proprio una frase, insomma, prendete e mangiate, che chiaramente, insomma, è anche per l'associazione, insomma, qualcosa di molto, molto caro e anche, insomma, molto rappresentativo, proprio perché, insomma, nella solidarietà e nell'umanità ci ricordiamo sempre anche le, le parole di Papa Francesco, no? Siamo tutti fratelli. Da questo punto di vista, tra l'altro, insomma, vedevo anche un po' quelli che erano i numeri che... Ci avevi lasciato in, in redazione un po' sulla, sulla Moldova, sono entrati sul territorio, questi sono numeri aggiornati a ieri, sono entrati sul territorio Moldavo, eh, dunque 259.564 cittadini ucraini e sono usciti dal paese 157.736 cittadini ucraini, rimasti sul territorio 101.485. Ecco naturalmente diciamo questa è appunto una, una fiumana che si mobilita naturalmente sia per ricevere che per dare. Ecco bellissimo appunto il concetto, non, non dovrebbe essere neanche ricordato però bella anche un po' la sorpresa umana no? di questa reciprocità che eh, vi è stata manifestata. Attualmente tu dove stai operando e cosa stai facendo come Albi? Attualmente eh, siamo concentrati soprattutto eh, a Chisinau dove stiamo organizzando delle attività di animazione eh, in due mh, centri eh, per i profughi. Eh, abbiamo visto che eh, seppur eh, si fermano per poco tempo, anche due, tre, quattro giorni, eh, quei bambini eh, restano sempre lì chiusi e non hanno delle attività da fare per cui abbiamo pensato che fosse ingiusto rubare cioè lasciare questi bambini senza un po di gioco senza un po di, di, di svago anche perché questi bambini hanno bisogno di questi momenti in cui scaricare tutte, tutte le loro emozioni in cui poter raccontare a qualcuno quello che hanno vissuto per cui abbiamo allestito piccoli spazi gioco eh, al centro Mold Expo e al centro, eh, in una palestra in realtà, eh, dove le nostre, le nostre animatrici stanno organizzando delle attività di animazione per, per, per questi bambini. E tutti i giorni, verso la fine delle attività, i bambini ci chiedono ma ci verrete anche domani? Ma dove, dove vi possiamo trovare? Perché... Sono molto contenti di poter eh, beneficiare di questi giochi, di, di passare eh, il tempo un po' diversamente da quello eh, che hanno potuto passare gli ultimi giorni in fuga dall'Ucraina. Certo, immagino che siano veramente momenti concitati, occorre molto insomma, essere centrati, concentrati e naturalmente... Lo sforzo e l'impegno sono, sono molto grandi e non si può affrontare tutto questo da soli. Con chi stai dialogando? Con quale realtà in questo momento ti stai confrontando? Uh, stiamo dialogando su diversi livelli, uh, sia uh, a livello governa governativo, perché uh, ci sono vari gruppi di coordinamento uh, creati dai vari ministeri, uh, perché è... Uh, utile e anche normale coordinare gli sforzi per uh, cercare di andare lì dove c'è veramente più bisogno e per non uh, canalizzare troppi uh, sforzi in un punto, però uh, è importante avere un po' chiara la situazione, chi dove lavora, chi eh, fa cosa. Allo stesso tempo ci stiamo organizzando con altre realtà associative, con altri, altre organizzazioni presenti sul territorio, eh, insieme alle quali eh, stiamo provvedendo de, de, dei servizi, delle attività Uh, uh, come, come dire uh, in collaborazione cioè noi facciamo questo voi fate quell'altro e insieme riusciamo ad offrire un servizio completo ad esempio abbiamo avuto una bella co collaborazione con uh, un'organizzazione con cui abbiamo fatto animazione per la festa di, di compleanno per uno dei bambini profughi presenti in uno dei centri noi non, non sapevamo di questo bambino invece un'altra organizzazione ci ha contattato e ha detto appena arrivato, è molto stressato, e molto spaventato, se andate lì a, a fargli una festicciola sarà contentissimo, per cui abbiamo collaborato a fare questo. Oppure eh, un'altra organizzazione che ha un centro, eh, eh, gli serviva dei beni di prima necessità che magari per, per 20 bambini ce li aveva, per altri 10 abbiamo provveduto noi. Per cui ci stiamo coordinando, collaborando in modo tale che chi ha bisogno eh, ricevesse tutto subito e immediatamente certo è, è, è importante poi insomma a sempre rendersi conto di, di come tutto quanto nel momento in cui si parla astrattamente di aiuto umanitario poi scenda nella quotidianità nel particolare nelle piccole cose nei piccoli gesti in cui però è importante insomma avere le idee chiare di un coordinamento proprio per l'efficacia e l'efficienza di cui parlavamo appunto all'inizio di questa nostra chiacchierata a stella tra l'altro insomma è importante in questo ringraziare anche tutti coloro che insomma stanno aiutando l'associazione e vediamo qui in sottopancia no, anche l'appello eh, a donare a bambini per la pace che è la campagna associativa che l'associazione eh, ha voluto eh, attivare proprio per, per sostenere tutti gli aiuti che si, stanno, che si stanno portando avanti e da questo punto di vista cioè, il coordinamento diciamo è eh, fondamentale e, e in momenti drammatici, quali sono i volti che, che tu appunto ricordi in questi incontri di queste settimane da o le umanità appunto eh, non scorderò mai il volto di un bambino eh, che durante le nostre attività continuava eh, a dire solo alcune parole carro armato, boom carro armato, boom, basta e poi non diceva nulla non diceva nulla lui, ma non, non, non riuscivamo a dire nulla neanche noi eh, insieme alle animatrici. Eh, poi eh, ovviamente il volto di, di quella madre che eh, mentre il bambino stava giocando con le animatrici, eh, essendo lei un, un attimino più libera dal bambino, ha trovato una, un momento per chiamare suo marito che era rimasto lì in Ucraina, e il marito ovviamente ha voluto vedere anche il bambino si sono salutati e poi sono scoppiate le lacrime cioè queste scene non, non te le puoi scordare mai no, certamente non te le puoi, non te le puoi dimenticare in tutto questo, sera tu, insomma, hai una famiglia, sei mamma come hai affrontato insomma, questo, questo momento drammatico anche in famiglia? sì, eh, sono mamma di... Di un ragazzo ormai di vent'anni eh, lui studia, è in Romania, però ci sentiamo tutte le sere, eh, ci sentiamo perché lui è molto preoccupato soprattutto per suo papà che è poliziotto e ovviamente è preoccupato chiedendomi ma cosa succede se un giorno papà va, va anche lui, che cosa succede se arriva la guerra anche da noi? E, e qui, niente, è dura. Sì, e La preoccupazione è tanta, immagino, insomma. È una, è una preoccupazione grande. Ricordiamo anche a chi ci sta seguendo eh, da casa che magari può porti anche delle, delle domande appunto nella nella chat di, di, di Facebook, magari per, per interagire con te, poi dalla regia, insomma, ci faremo riportare eh, anche eventuali eh, suggestioni che dovessero, che dovessero arrivare. Certo, l'argomento è molto, molto, complesso, molto complesso, per cui... Ci vuole anche tanta delicatezza umana, no? Stella, da madre anche, insomma, avvicinarti a questi bimbi, a queste madri con bambino. Tu stai vedendo appunto, diciamo, molte madri con bambino, immagino, eh, in questa fase, perché... e, e, e, i volti delle madri, le parole delle madri, quali sono? Cosa ti raccontano? Uh, le madri ovviamente, ma tutte dicono, io non vedo l'ora di poter tornare a casa, non vedo l'ora di, di poter riabbracciare eh, mio marito, però dall'altra parte eh, tutte sperano che un giorno questo finisca e il loro figlio, cioè il loro bambino torna torni ad essere figlio, perché per adesso... Tanti di loro si sentono orfani di padre, purtroppo. Eh sì, chiaramente, insomma, anche gli arrivi eh, in Italia, no? madri con bambino. Abbiamo visto i numeri che abbiamo dato appunto all'inizio: sono molte donne, molti bambini, pochi uomini. Proprio perché tante madri con bambino, insomma, saranno anche. Eh, in qualche modo eh, da considerare non soltanto nell'accoglienza che stiamo predisponendo come paese straordinaria, ci mancherebbe come accoglienza straordinaria, però dobbiamo guardare anche al giorno dopo queste settimane per fare attenzione affinché l'emergenza che stiamo vivendo poi sia adeguatamente accompagnata e le madri, i bambini, gli uomini, tutte le persone che insomma stanno vivendo questo dramma e si stanno rifugiando nel nostro paese possano essere davvero in qualche modo presi in carico da una comunità anche nella discussione parlamentare di ieri. No? Ho visto che alcuni parlamentari sottolineavano l'importanza anche diciamo di tutto l'associazionismo che si sta mobilitando. Ricordiamo che in questo senso c'è un dialogo Aperto sia sul fronte del Ministero degli Affari Esteri sia sul fronte eh, del Consiglio nazionale del terzo settore della protezione civile del Ministero del Lavoro. Vedo qui una domanda. Buonasera, vorrei sapere se è possibile aiutare i bambini orfani. Siamo pronti ad accoglierli e venire anche lì a prenderli. Attenzione, Fabiola, su questo mi sento di di veramente prestare molta molta molta attenzione perché mh, chiaramente è molto bello la spontaneità e l'emotività con cui tutta l'Italia si sta mobilitando in questa fase per dare l'aiuto ma eh, mi viene in mente anche di consigliarvi di seguire proprio i webinar informativi che Faris mette a disposizione proprio per dare risposte a queste domande nel senso che non vi affidate, non vi fidate in qualche modo, diciamo, di chi vi dice ah, adesso li potete accogliere immediatamente, eh, ma al contrario fate attenzione perché tutto deve essere fatto in coordinamento con le istituzioni, la cabina di regia governativa e da questo punto di vista eh, quindi eh, seguite anche i webinar Faris proprio perché ovviamente non abbiamo lo spazio per farlo qui ma all'interno di Faris troverete appunto diverse date che sono a disposizione e che vi danno quella che è la misura del contesto che stiamo vivendo quali sono le reali situazioni e quali sono i passi che, siamo, che possiamo fare e quelli che non possiamo fare che non devono essere fatti proprio per mettere a sistema sì, le, veramente la Moto, il capitale umano che, che stiamo veramente vedendo si sta mobilitando in tutta Italia ma bisogna fare bene il bene senza diciamo eh, avere degli slanci spontaneistici affidarsi alle persone e eh, professionisti qualificati ma appunto anche all'interno di una cabina di regia governativa proprio perché naturalmente quando si parla di bambini non possiamo diciamo semplicemente affidarci ad un moto dell'animo ma dobbiamo essere preparati adeguatamente, dobbiamo essere accompagnati adegu adeguatamente nell'accompagnamento, per cui ecco, io eh, Fabiola mi sentirei veramente di eh, darle questo, questo consiglio. Stela, chiedo scusa se magari sono intervenuta mh, diciamo in, uh, in spontaneità, però ecco consapevole di quello che dico, se vuoi aggiungere qualche cosa insomma rispetto alla domanda di Fabiola, prego. No, infatti, eh, no, non avrei altro da aggiungere perché eh, ovviamente, eh, se, quando si tratta di accoglienza, e soprattutto di bambini, eh, bisogna essere sempre molto precisi, molto chiari e soprattutto. Eh, avere sempre nella testa, nella mente l'interesse superiore del bambino. Per cui, eh, prima di fare qualcosa che parte dall'anima, e, e questo, questa è una cosa bella, però dobbiamo sempre pensare a non danneggiare assolutamente, altrimenti il bene si potrebbe trasformare in un danno per i bambini quindi insomma la tutela mi raccomando eh, qui c'è Andrea Tessadri, ci troviamo in uno scenario nuovo con la migrazione di comunità intere che andrebbero mantenute aggregate, esempio bambini più insegnanti più amici, ecco Andrea per esempio sta ponendo un tema che c'è molto caro devo dire quello della comunità educante in qualche modo no? per cui eh, in questi anni eh, il paese sta affrontando ma anche insomma Uh, a livello europeo dobbiamo affrontare il tema delle comunità che educano, che integrano, per cui il tema degli insegnanti, dell'integrazione a scuola, della rete dei volontari, della rete delle associazioni, delle pubbliche amministrazioni, dei territori. È fondamentale che insomma tutti possano concorrere proprio per, per, per, per un processo appunto di eh, eh, accoglienza che possa essere il più giusto possibile. Naturalmente poi qui, Andrea, si aprono tante tematiche, si aprono ancora anche tante domande che aspettano risposte urgenti eh, a livello governativo, ma il tema, diciamo, è molto lungo, magari approfondiremo eh, successivamente. Stella, tu vuoi, vuoi aggiungere qualcosa rispetto al commento che, che ci fa Andrea? Volevo chiederti una cosa in particolare, rispetto all'Unione Europea, voi come vi sentite? Cioè, la, il tuo paese eh, sta vivendo, eh, sente la vicinanza in questo momento rispetto a quello che sta accadendo oppure vi sentite ancora un po' soli? Eh, no, a dire la verità, dir la verità eh, stanno arrivando tantissimi aiuti per poter gestire eh, al meglio il flusso di profughi. Uh, sentiamo uh, veramente la vicinanza del, dell'Unione Europea. Questo è molto, molto bello da parte, da parte tua. Eh, insomma, comunque insomma, è fondamentale riconoscere proprio questo lavoro di convergenza che va fatto e dove ancora manca, perché sappiamo che appunto esistono ancora diciamo tanti, tanti pezzetti che devono essere messi insieme e che le associazioni si stanno adoperando insomma per, per, per mettere insieme. E. Ehm, se tu potessi proprio consegnare un messaggio in qualche modo al nostro presidente Draghi che possa aiutarti ad aiutare i bambini, le mamme, le persone che stai accogliendo e che vogliono venire in Italia, cosa vorresti dire? Uh, io direi uh, che è importantissimo avere delle procedure chiare per l'accoglienza dei profughi. Uh, la Moldova sì che è un paese molto accogliente, ma eh, è un paese anche molto piccolo e fisicamente non ci sta tutta l'Ucraina. Dunque, eh, noi saremmo molto contenti di poter aiutare chi arriva in Moldova solo di passaggio e arrivare, farle arrivare, aiutarle ad arrivare in sicurezza in un paese di destinazione finale, tra cui anche, anche l'Italia. Però per poter fare questo servono delle procedure, delle regole molto chiare e so, se, soprattutto, come dicevo prima, quando si tratta di bambini bisogna che queste procedure e queste regole siano a misura del bambino e nell'interesse superiore del bambino. Davvero io, insomma, Stella ti, ti ringrazio. Rispetto appunto a, questo, a questo, questo dramma, è chiaro che, non so... Eh... Io spero, appunto, avendo vissuto anche personalmente sia la Russia che, che, che l'Ucraina, che tutto questo possa finire il eh, più presto possibile e che appunto mh, ci torni veramente ad albergare la, la pace, che sembra appunto una cosa retorica, ma retorica non lo è, perché lo stiamo vedendo anche in questi giorni, come si è entrata in casa di tutti noi l'inquietudine, l'angoscia, il dramma, nel vivere una situazione che mai ci saremmo immaginati fino a qualche tempo fa, probabilmente. Io intanto vorrei ringraziarti e vorrei eh, lasciarti anche al tuo lavoro perché so che sei molto impegnata, però prima di farlo mh, se volessi appunto consegnare al cuore di Putin, ecco, proprio per dirla in questo modo, un'immagine che possa aiutarlo a cambiare idea in questo percorso assurdo e... e che, che, che, che si è innescato quale immagini vorresti consegnare al suo cuore per, per dirgli stai sbagliando forse è l'immagine di quei bambini che stanno giocando però non a casa loro di quei bambini che vedono il papà solo per telefono e di quei papà che vedono i figli per telefono eh, e non sanno se questa non sia l'ultima volta, forse è questo. Perché poi è quello il dramma: insomma, potersi sentire ma sempre nella precarietà e non sapere se ci sarà una volta successiva e questo è davvero, è davvero drammatico per tante, per tante famiglie in questo momento che stanno vivendo il dramma e noi con loro. Stella, io ti ringrazio davvero tanto del tempo che ci hai concesso e a questo punto ringrazio anche il gruppo di lavoro di, di, di, di Faristolka, Marco Carretta la regia, Diego Moretti, Davide Pellini, Massimiliano Meroni, Cristina Riccardi, ma voglio questa volta in questo appuntamento ringraziare anche tanti, tutti i nostri uffici intanto vedo Daniela Panozzo che dice stella domani porta un grande bacio ai bambini che assisti da parte nostra e di loro che qui ci sono tante persone e tanti bambini come loro che li pensano davvero stella davvero sì, eh, sento di interpretare il pensiero di, di Daniela perché c'è cioè mio nipote quattro anni e mezzo che infatti mi chiedeva di dirti la stessa cosa te lo dico appunto in onda proprio perché comunque cioè, per Filippo con tutti, tutti i bambini insomma che da questa parte del mondo eh, sanno che, che ci sono bambini che stanno soffrendo e pregano per loro fanno disegni per loro li pensano tanto e, e, e li aspettano anche qui con tanta gioia per coloro che vorranno appunto che stanno venendo qui eh, in Italia tanti ringraziamenti per, per, il tuo, per il tuo impegno aggiungo appunto Grazie a tutti. ringraziamenti di tutto il gruppo di lavoro anche della cooperazione internazionale di Amici dei Bambini, ufficio progettazione, eh, la redazione IB News eh, e naturalmente Fondazione IB, non solo per lo spazio di riflessione, ma per i webinar di cui parlavamo prima, la cooperativa IBI IBC, proprio per tutta l'attività di accoglienza che sta predisponendo, le sedi italiane che si stanno muovendo proprio mobilitando tutti eh, i territori e davvero c'è tanta generosità. Ma ripeto, va fatta sempre in collaborazione con le istituzioni AIB, tutta, eh, con l'ufficio di presidenza, tutti presenti, appunto per la, la difesa della tutela dei diritti dei bambini. Davvero grazie e ci diamo appuntamento al prossimo, un, un, un, un appuntamento di fare svolta la prossima settimana, il 15 marzo alle ore 21 e parleremo di nutrizione. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Ciao Stella. Ciao.